Allora, seconda parte del diciamo, tutorial eh, sull'improvvisazione, poi sarà praticamente un mini corso. Eh, nella prima parte, a questo link, abbiamo visto insieme mh, come poter eh, eh, improvvisare su una sequenza armonica molto eh, semplice, molto ricorrente, che è il 2-5-1 maggiore, però in stile ballad, pop, per cominciare, eh, soprattutto ovviamente per chi si, si butta nell'improvvisazione o si è buttato nell'improvvisazione da poco, consiglio ovviamente partire da eh, successioni semplici abbiamo visto come eh, intanto si può cambiare eh, colore alle nostre frasi, anche frasi molto semplici con poche note però abbiamo, dicevo, abbiamo visto come eh, già partire da una terza o da una quinta eh, di un accordo oppure arrivare alla terza dell'accordo successivo eh, ci dà già, un, dà già un colore molto eh, particolare, molto più secondo me interessante al, alle nostre frasi, ai nostri assoli eh, poi abbiamo visto anche eh, qualche piccolo trucchetto che funziona sempre nell'improvvisazione, ovvero quello di creare una sorta di linea melodica e trasportarla sull'accordo successivo ci siamo fermati lì perché, eh, come ho già detto appunto nel, nel primo video voglio eh, andare eh, ogni lezione farla con, con pochi argomenti, poche nozioni in modo che eh, vengano... Eh, assorbite bene, quindi poi per ogni domanda o chiarimento sono qui allora oggi volevo eh, vedere l'improvvisazione da un altro punto di vista, ovvero come avevo detto l'altra volta eh, il problema più grande e eh, il problema più ricorrente che hanno quasi tutti i miei allievi eh, e anche tanti amici che conosco non per forza bassisti eh, è quello di eh, riuscire a improvvisare su sequenze di accordi possono essere 4, 8, eh, 1000 eh, rispetto a improvvisare su un accordo statico eh, il problema che, che si incontra ovviamente è eh, che eh, la, la, la difficoltà di fare eh, un, un discorso musicale scorrevole e non delle frasi eh, relative a ogni accordo insomma eh, dobbiamo cercare di rendere il tutto eh, non diciamo a, a stile esercizio ma eh, con un senso e quindi bisogna imparare piano piano facendo pratica a pensare meno come ho detto l'altra volta, agli accordi che eh, ci sono sotto e a provare a, a pensare invece alle frasi che eh, vogliamo suonare, quindi a, a cosa dire, ecco. Eh, quindi oggi volevo farvi vedere qual è il mio un altro dei miei eh, studi più ricorrenti. Eh, cambiamo un attimo... Eh, successione armonica quindi avevamo visto 251, non ricordo in che tonalità, ma comunque oggi ho scelto un'altra sequenza eh, al ricorrente eh, rimango sempre sul tranquillo, su una ballad eh, che è eh, praticamente una sorta di eh, primo eh, quarto, sesto minore, quinto, però un pochino particolare, andiamo a vedere siamo in Mi maggiore oggi e abbiamo eh, l'accordo quindi di, di tonica su, su, sulla prima battuta quindi Mi major 7 poi abbiamo il quarto grado, l'accordo costruito sul quarto grado, quindi un La major 7 il, sesto, il secondo minore forse ho detto sesto, scusate secondo minore, quindi fa diesis minore, settima e il quarto accordo è, è costruito sul quinto grado però sospeso quindi si settima sospeso, quindi con la quarta invece della terza ho scelto questi accordi perché è hanno una sonorità un po' più interessante rispetto al classico eh, primo, quarto, secondo, quinto, eh, comune, diciamo. Queste settime un po' eh, gli danno un colore un po' più... Eh, un, po più un colore più colorito, <ride> diciamo così. Allora, esaminiamo intanto eh, gli accordi. Allora il mi major 7 ovviamente ha eh, il mi il sol diesis quindi la terza maggiore il si la quinta e il re diesis che è la settima maggiore ovviamente io ripeto video, ci sono milioni di modi di fare questo arpeggio come vedete cambio diteggiature cambio eh, posizioni sulla tastiera, è fondamentale lo dirò sempre ma vado avanti, poi abbiamo La major 7, quindi la tonica è La poi la terza maggiore Do diesis la quinta è Mi la settima maggiore è il Sol diesis, quindi stesso tipo di arpeggio di accordo il fa diesis minore settima quindi fa diesis la tonica la naturale la terza minore do diesis la quinta e mi naturale la settima minore e il si settima sospeso è composto da queste note attenzione eh, abbiamo il, la tonica poi, siccome è sospeso appunto, quindi classico eh, le sigle che si possono trovare è si7 eh, sus oppure si7 sus 4, eh, più raramente si7 eh, eh, sus eh, 4. No, già detto quindi ok, queste sono le sigle più. Utilizzate. abbiamo tonica la quarta appunto quindi mi quindi si mi la quinta fa diesis e la settima minore che è un la e un po' questa sonorità qui altrimenti sarebbe il si settima normale sarebbe stato il classico accordo che mi mi rimandato al mi di partenza, però suona bene, quindi eh, ce lo teniamo. Allora, primo consiglio, quindi la prima cosa che eh, faccio io è ovviamente mettere la base e eh, studiarmi questi arpeggi, quindi fermarmi alla settima e poi provare qualche qualche frase qualche eh, assolino diciamo eh, utilizzando solo le note eh, degli arpeggi e provando appunto a eh, collegare eh, le mie frasi cercando di non far sentire il cambio de degli accordi ma appunto eh, fare qualcosa di, di scorrevole di piacevole eh, e non di schematico eh, a modo di esercizio appunto. Eh, salto un attimo questa parte ma non saltatela voi quindi fate un po' di pratica eh, utilizzando questi arpeggi eh, ma vo volevo arrivare oggi al eh, primo consiglio eh, o meglio al primo trucchetto che uso maggiormente quando improvviso soprattutto in contesti, ripeto, molto tranquilli, soft, che possono essere eh, le ballad, eh, un brano soul, un funk lento. Ci sono mille occasioni. Eh, L'utilizzo delle none. Allora, vado eh, gradualmente. Innanzitutto cos'è una nona, eccetera eccetera, come ho detto nel video dell'altro giorno. L'ho già spiegato e rispiegato nei miei libri, nei, nelle mie lezioni online, eccetera. Allora, cosa faccio? Siccome eh, la successione di accordi non ha a, a, a, al suo interno la nona, cioè il primo accordo abbiamo detto Mi major 7, quindi la nona non c'è, La major 7, la nona non c'è, Fa diesis minore settima, la nona non c'è, Si settima sospeso non c'è ce la vado a mettere io, o meglio, per far sentire dei colori eh, particolari che poi ovviamente possono piacere, possono non piacere, possono star bene in un determinato momento, in un altro no, eccetera eccetera. Però è una possibilità in più, eh, dicevo, sono note, eh, che le chiamo di colore, perché appunto non le suona eh, nessuno, quindi... Eh, in questa base infatti non ci sono le none eh, le, cerco di farle sentire io meglio di sfruttarle proprio dare un, un qualcosa di diverso eh, al mio fraseggio alle mie frasi alla, alla mia improvvisazione eh, attenzione non significa andare out eh, o utilizzare chissà cosa sono note normalissime eh, estensioni de degli accordi, eh, perché se andiamo a vedere, la nona di del Mi Major 7 è un fa diesis, quindi non è che io suono una nota fuori dalla eh, tonalità, diciamo, non è che suono un, eh, un Bemolle ad esempio, è out, eh, no, fa diesis ci sta bene, cioè può starci bene perché fa tranquillamente parte del, della scala associata a Mi, quindi il mio Mi Major 7 diventa un Mi, eh, chiamiamolo eh, Maggiore nona insomma, che è questo. Secondo accordo identico, aggiungo un si che è la nona di A. Fa diesis minore, mi piace ancora di più sul minore la nona, mi viene questo, questa sonorità un po' particolare piace tantissimo in merito appunto di questa eh, di questo sol diesis che è la nona di fa diesis, quindi l'arpeggio diventa così, e poi il si, settima sospeso ci aggiungo la nona che è Do diesis, però si, mi fa diesis la e Do diesis. Quindi, ora eh, prendo il mio fretless perché, come avevo già detto, per fare qualche frase un pochino più interessante mi sento più a mio agio e provo a far... Eh, provo a suonare solo le note che abbiamo detto senza aggiungerne altre e... ora purtroppo non posso sentire vari commenti, però eh, mi piacerebbe sapere se... Eh, le sentite queste none se vi piacciono se possono far parte anche dei de, de vostri eh, assoli delle vostre frasi eccetera eccetera quindi prendo e poi torniamo al tutorial <totipo> col fretted eh, quindi ovviamente se vi va fatemi sapere cosa ne pensate di questo tipo di, ehm, di improvvisazione questo tipo di approccio a eh, una sequenza di accordi eh, semplice eh, in stile appunto molto molto soft eh, da ballad insomma secondo eh, consiglio di oggi, o meglio, il secondo tipo di approccio che ho nell'improvvisazione è quello di, eh, diciamo, semplificarmi ulteriormente la vita eh, pensando, eh, o meglio, utilizzando una sola scala che stia bene su tutti gli accordi. Quindi abbiamo quattro accordi, eh, dobbiamo cercare, poi diventa anche, anche qui, vi assicuro, diventa tutto automatico, eh, con l'esperienza, con, eh, con lo studio, eccetera. Eh, però ora andiamo a vedere quale può essere una, una scala che sta, sta bene su tutti e quattro questi accordi. Allora, eh, Mi Major 7, eh, di solito... Le scale che ci possiamo associare sono la pentatonica di, di, maggiore di Mi, la scala maggiore di Mi, eh, eh, no parliamo di scale, quindi eh, la scala lidia di Mi, anche se. contesto un po' così tranquillo non lo so, magari a qualcuno piace eh, oppure eh, c'è una, una scala pentatonica che non è di mi che però ci sta bene, vi spiego anche perché che è quella di la ovvero una quarta sopra cosa vado a suonare? andiamo a vedere la pentatonica di la maggiore abbiamo il la che è la quarta di mi quindi magari eh, attenzione a come utilizzarla su questo accordo, perché le quarte sull'accordo maggiore eh, andiamoci cauti. Comunque abbiamo la quarta, poi c'è un si che è la quinta di mi, do diesis che è la sesta maggiore di mi, quindi ancora una nota eh, di colore, una nota caratteristica. O abbiamo il Mi stesso, quindi una tonica, e il Fa diesis, che è la nona ancora di, di Mi. Qui c'è questa scala che ci sta benissimo, me, me, la, segno, me la segno, quindi abbiamo detto la eh, pentatonica di Mi, la scala di Mi maggiore, eh, la scala Lidia di Mi e la pentatonica di La. Eh, volendoci un'altra che è la pentatonica di Si, sì. cioè, poi le opzioni sono tantissime, però quelle che uso di più io sono queste quindi la pentatonica di Si, sì, eh, ho praticamente la settima maggiore di Mi, per il resto, siamo lì, insomma, Simile, o questa settima maggiore, comunque la scrivo e poi vediamo. Il, il secondo accordo è la major 7, quindi le scale eh, sono, diciamo, le stesse eh, trasportate in, in La. Quindi avrò la pentatonica e La maggiore come prima opzione, la scala di La maggiore, seconda opzione, a scala lidia, di la terza opzione e eh, la pentatonica di, di mi come quarta opzione quindi la, la quarta sotto eh, quindi se le vado a confrontare ne ho due che combaciano la pentatonica di mi e la pentatonica di la che stanno bene in entrambe fa diesis minore settima eh, Posso suonarci eh, la, la scala, la pentatonica di La maggiore, che è identica a Fa diesis minore. Posso suonarci la pentatonica di Mi maggiore, anche qui. Il discorso che ho fatto eh, altre volte quando parlavo delle pentatoniche e delle sostituzioni, quindi di Mi ci sta benissimo. Eh, oppure fa diesis, scala d'orica di fa diesis. Che cavolo, stavo suonando. Vabbè, la scala minore naturale l'ho detta. Eccetera, eccetera. Quindi anche qui ho sia mi che eh, la come possibili scelte: le pentatoniche. L'ultimo è il si sì, settima sospeso. Allora. Eh, Andiamo a vedere se ci sta meglio la pentatonica di La o quella di Mi. Pentatonica di Mi, abbiamo il Mi, che è quindi la quarta di, del Si sospeso, quindi va benissimo. Il Fa diesis, che è la quinta di Si sospeso, quindi ci sta bene. Poi ho un Sol diesis, che è una nota un po' particolare perché è la sesta però io nell'accordo già è la quarta la quinta la settima minore quindi già questa sesta non mi spiace tantissimo però tutto può essere poi avrò il si quindi la tonica e il do diesis che è la nona che ci sta bene invece suonandoci la pentatonica di La maggiore avrò il La che è la settima minore, ci sta benissimo che l'accordo ha la settima minore il Si è la tonica il Do diesis è la nona poi avrò il Mi che è la quarta, quindi perfetto perché è appunto è un accordo sospeso e il Fa diesis che è la quinta quindi tra tutte queste opzioni eh, voglio provare a utilizzare una sola scala e scelgo, eh, posso scegliere tutte, però quella che mi ispira di più è la pentatonica di la maggiore, che come sempre eh, vi rammento, che è identica a quella minore di Fa diesis, quindi prima di... Eh, provare sulla base improvvisare qualcosa vi consiglio di fare un bel ripassino su tutte le possibili combinazioni pattern riguardare magari i miei tutorial e poi vado a provare Un'altra eh, piccola breve improvvisazione quindi utilizzando solo ed esclusivamente su tutti e quattro gli accordi, le note della pentatonica di La maggiore quindi ripiglio il mio fretless e poi, anche per questo video, mi, mi fermo qui. E eh, rimango come sempre a disposizione per eh, domande, dubbi, soprattutto. Eh, critiche eh, eccetera, scrivetemi che mi fa molto piacere vado con l'improvvisazione lasciatemi anche vari commenti, se vi è piaciuto più una cosa, se una non vi torna bene all'orecchio eccetera eccetera si parla e si discute tranquillamente a me fa più che piacere quindi vado con l'improvvisazione e poi ci vediamo al prossimo video